Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un eh, ulteriore video. Chi vi parla è sempre Alessio Evangelisti. Vogliamo fare un piccolo video okay, su un eh, argomento molto eh, importante che si trova in eh, Apocalisse capitolo 2, però eh, vogliamo iniziare diciamo, eh, dal capitolo 1. Tutto quello che diremo, faremo e leggeremo, lo diremo, lo faremo e lo leggeremo sempre nel nome del Padre, nel nome del Figlio, nel nome dello Spirito Santo che è benedetto in eterno. Signore guida il tuo servo, Padre, con lo Spirito Santo. Signore benedici tutti quanti gli ascoltatori, Signore. Ogni cosa te la chiediamo nel nome di Gesù che tu hai benedetto e inalzato in eterno. Amen. Allora, cari amici, il libro dell'Apocalisse ce l'ho qua. Eh, allora, è un libro molto importante. E dice che la rivelazione di Gesù Cristo, il quale Dio gli ha data per far sapere ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve tempo. Ok, poi nel, eh, come dire, nel verso, nel verso 3 dice Beato chi legge, e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia. Interessante notare il tema delle beatitudini. L'Evangelo di Gesù Cristo, se tu ci fai caso, inizia con il termine beato e le beatitudini sono presenti un po' in tutto il Vangelo di Gesù Cristo perché la beatitudine appartiene al credente. È eh, interessante notare no? come molti eh, torcono le scritture no? avvalendosi di questo termine in maniera impropria, ovvero rivolgendo, facendo sì che le persone rivolgano eh, l'attenzione a Maria per distogliere l'attenzione a quello che è il centro dell'Evangelo, il fondamento dell'Evangelo, che non è Maria ma è Gesù il Cristo. E sottolineano il termine beata fra le donne ma beata fra le donne perché appunto il credente è beato eh, Matteo capitolo 5 ci parla delle beatitudini e rivelazione capi Apocalisse capitolo 1 verso 13 beato chi legge e beati al plurale sono coloro che ascoltano le beatitudini quindi il termine beato che viene rivolto a Maria non è un qualcosa di circoscritto a una unità, ma è un qualcosa che appartiene a tutti quanti i credenti. E catalogare la sorella Maria, sorella e nostra sorella, amen, come un qualcosa di superiore agli altri, è una bestemmia vera e propria. Anzi, se Dovessimo, e il mio parlare è un parlare da pazzo, come disse anche Paolo: no? se dovessimo catalogare qualcuno come superiore, questi dovrebbero, dovrebbero ripeto, è un parlare da pazzo il mio dovrebbero essere coloro che hanno posto il fondamento. E non Maria. Maria non ha posto il fondamento dell'Evangelo. Cos'è più grande il Vangelo o oh Maria? Cos'è più grande la parola o oh Maria? E chi ha posto il fondamento dell'Evangelo? Non sono stati forse i dodici apostoli e il dodicesimo apostolo fu Paolo, non Mattia, ma questa è un'altra storia. Vedete, cari miei, i gnostici che grazie a Dio almeno hanno la eh, delicatezza di ammettere che non sono evangelici, e tutte queste cose eh, le sorvolano perché sono gnostici quando tu entri nel libro dell'Apocalisse e l'Apocalisse ti mostra tre cose, l'epoca della Chiesa, la grande tribolazione sulla terra e contestualmente quello che succede nel cielo. Quando tu vai nel capitolo 5 dell'Apocalisse la scrittura dice nero su bianco che non fu trovato nessuno degno di aprire questi suggelli e quindi Maria tradotto non è degna di aprire questi suggelli. Come può essere considerata regina del cielo, madre della chiesa? Come dice il cattolicesimo e coloro che sono cattolici pur non ammettendolo, ovvero coloro che non sono cattolici sono gnostici ma vorrebbero farsi passare per cattolici pur di eh, portare la loro dottrina gnostica perché lo gnosticismo si sposa bene con il cattolicesimo perché il cattolicesimo è di matrice cattolica perché promuove l'uomo Dio, cioè il Papa e Dio in terra. I santi sono gli uomini che intercedono presso i Dio. L'uomo è, è salvezza a se stesso? È certo, l'uomo è salvezza a se stesso perché... Se tu uomo paghi perché una persona esca dal purgatorio, che non esiste ma voi ci credete, e quindi la salvezza non sta nel purgamento dei peccati attraverso il sangue di Cristo, ma la salvezza dei peccati, quindi uscire fuori dal purgatorio, risiede nel potere dell'uomo che paga. Ecco qui che l'ognosticismo si sposa bene con il cattolicesimo. Questo non è un dare addosso al cattolicesimo, è semplicemente descriverlo. Il cattolicesimo si autolesiona da solo. Questo è molto importante. Quindi i beati sono i credenti, la Chiesa, Matteo 5 parla della Chiesa, beati voi. Non parla di una persona in particolare, ma attenzione perché in questo messaggio ci saranno tante verità e per tutti, cominciando dai pastori. Perché questo messaggio, uno degli oggetti principali, uno, ce ne sono tanti, ma uno di questi sono proprio i pastori. Benissimo, andiamo avanti. Giovanni ha le sette chiese. Quindi troviamo l'epoca della chiesa. Sono le sette chiese, rappresentano l'epoca della chiesa. E in questi duemila anni, alcuni parlano di sette epoche, io lì sono ignorante, non metto bocca, non mi interessa, non voglio sapere niente di queste cose qua. Ognuno con il suo pensiero. Una cosa è certa, le sette chiese sono l'epoca della chiesa in questi duemila anni. Questo è tassativo, nero su bianco. ok. Il resto io personalmente non ne voglio sapere niente. E Giovanni ha le sette chiese che sono nell'Asia. Pace... Okay, da colui che era e che è da venire e dai sette spiriti che sono davanti al suo trono lo Spirito Santo le eh, sette parti dello Spirito Santo come dirà eh, Isaia ma questa è un'altra storia ok e poi dice adesso che ci ha amati ci ha lavati dei nostri peccati col suo sangue quindi il lavacro e il purgamento dei nostri peccati avviene attraverso il sangue di Cristo non attraverso il purgatorio non attraverso una monetina che butti nel barattolino e appena la monetina tocchi il, o prima ancora che tocchi il fondo del barattolino, l'anima esce dal purgatorio. No, non è la monetina che ti purga, che ti libera dal purgatorio o che ti libe o che ti lava i tuoi peccati, è il sangue di Cristo. E c'è i fatti re, sacerdoti, no? Quindi a tutti coloro che dicono... Noi, eh, Chiesa Cattolica, abbiamo i sacerdoti. No, la scrittura dice che la Chiesa di Cristo è sacerdote. Noi siamo sacerdoti, ma per questo devi conoscere l'Antico Testamento e siamo anche re. E Egli viene sulle nuvole, quindi Gesù tornerà sulle nuvole. Ok? Alcuni non credono a questo. Mi dispiace che voi non crediate a quello che è scritto siccome altrove è scritto che verrà su un cavallo quindi mettete la scrittura l'una contro l'altra a me dispiace io sono molto chiaro se una cosa è scritta è scritta la scrittura dice che tornerà sulle nuvole ed è una verità tornerà su un cavallo è un'altra verità le due camminano di pari consentimento imparate a non mettere la scrittura l'una contro l'altra se è scritto che verrà sulle nuvole verrà sulle nuvole che poi voi non ci credete non mi rompete il capo a me andate per la vostra strada scusate io sono molto a me se mi, a me la scrittura non mi si tocca ok e quindi il signore Gesù tornerà sulle nuvole poi chi non ci vuole credere non è affare mio io sono alfa io sono Omega, io sono il principio io sono la fine dice il signore che è che era e che ha da venire sono l'onnipotente e quindi dice che Giovanni era nel giorno del Signore che è l'Apocalisse, la grande ribolazione che lui la vide, egli fu rapito in cielo e egli si trovava nell'isola di Patmos, incarcerato, vecchio, quando ormai sembra che tutto sia finito nella tua vita, che il tuo ministerio sia finito che il tuo compito sia finito, se veramente siamo figli di Dio, Dio è il primo e l'ultimo e se Dio apre nessuno chiude. E Giovanni, in quella condizione vecchio, carcerato, non poteva fare niente umanamente parlando, fece una delle cose più grandi che siano mai state fatte, scrivere l'Apocalisse. L'Apocalisse è uno dei libri più importanti di tutta quanta la Bibbia. È talmente importante che milioni di evangelici lo temono e scappano da lui. E dice il Signore a tutti quelli che hanno questo atteggiamento, nei confronti dell'Apocalisse, dice il Signore, nella sua parola, siete dei codardi, siete dei vigliacchi e siete mancatori di fede. Perché la scrittura dice, beato chi legge questo libro, il Signore vi sta rimproverando, perché non leggete l'Apocalisse e chi ha insegnante di Bibbia e non la insegna, dice il Signore, hai di te, ravvediti, adesso parleremo, perché questo libro è stato indirizzato a una chiesa, a sette chiese, ma oggi parleremo di una chiesa. Ah, e parleremo anche dell'epoca patristica. Ravvediti, mettiti in riga col Signore. Il Signore non ti ha chiamato a parlare di un solo verso, di una sola uh, lettera. Il Signore ti ha chiamato a portare la sua parola e la sua parola... Non può camminare in maniera circoscritta, ma deve camminare nell'unità della sua complessità. Salmo 119. Poco fa stavo dicendo a qualcuno, veramente io ho un modo di parlare e di predicare un po' che non, non piace molto, ma mi dispiace, io non, non intendo cambiare dal momento in cui non è peccato. Io sono molto diretto. A chi non piace, io. per me posso rimanere da solo, ma io continuo su questa riga. Quello che è bianco è bianco, quello che è nero è nero, e per me non ci sono vie di mezzo. E qui dice una grande cosa, ci sono sette candelabri e sette stelle, e dice che i candelabri rappresentano la Chiesa di Gesù Cristo. E dice un'altra cosa, che le sette stelle sono i sette angeli di Dio e gli angeli sono i messaggeri. Sono i pastori della chiesa. Alcuni dicono che tutti in una chiesa di 20-30 anime ci possono essere 10 pastori? A quelli che dicono certe cose. E se Dio ti atti... quando il Signore mette un pastore in una chiesa Quel pulpito l'ha dato a quel pastore, non lo ha dato a un altro. E se un altro ambisce al pastorato che vada a lavorare altrove e non metta i piedi dove il Signore ha messo un pastore, se ci sono mille persone si necessita di più anziani, più pastori e più ministeri, siamo d'accordo. Ma deve essere il Signore. Il ministerio non inizia senza il battesimo dello Spirito Santo che si concretizza solo con le lingue. Attenzione alla dottrina latinoamericana che vuole essere inserita qui in Italia. Ora ve lo dico in spagnolo che ci sono molti latinoamericani che mi seguono. Escúchame bien, muerto Gigi Avila? Todos se llenan la boca de su nombre, pero muchos de sus seguidores y sus discípulos que se llenan la boca de Gigi Ávila, Gigi Ávila, Gigi Ávila, están negando que el Señor bautiza en el Espíritu Santo y que todos tienen el Espíritu Santo sin hablar en lenguas. Eso viene del diablo, el Señor reprende al diablo. Eso aquí en Italia no tiene que entrar. El que no habla lenguas no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Claro que tiene el Espíritu Santo. Todos los nacidos de nuevo tenemos el Espíritu Santo, hermano. Pero el bautismo es otra cosa. Y sin lengua no hay bautismo en el Espíritu Santo. Ojo, Y había esto siempre lo ha predicado. Siempre. Y ahora ya todos se desviaron. I muy pocos se quedaron parados. Amen. Questo era un messaggio indirizzato ai latinoamericani qui in Italia. Ok? Senza le lingue non c'è battesimo di Spirito Santo. Senza le lingue tu non sei battezzato di Spirito Santo. Sei nato di nuovo, hai lo Spirito di Dio, sei salvato, ma non hai il battesimo e non ti inventare nessun ministerio tu non sei nessun ministro, evangelista, pastore, dottore, profeta, missionario o apostolo, come tu lo voglia chiamare, sono missionari, tu non hai nessun ministero se non hai il battesimo dello Spirito Santo. Dopo il battesimo dello Spirito Santo, se il Signore ti dà un ministero, allora ce l'hai, se Dio te lo dà. E quindi ci sono sette, chiese, sette stelle, sette pastori e questi pastori, il pastore è il messaggero di Dio nella chiesa locale dove lui sta lavorando, dove lui è stato messo. Grande responsabilità e dice la scrittura che i pastori stanno nella mano dell'agnello. Se tu sei un pastore, e sto parlando dei pastori veri, quelli messi dallo Spirito Santo, quelli costituiti da Dio, quelli mandati con chiamata vera, reale, tu sei nella mano dell'agnello. Cosa preziosa sei, cosa particolare sei, ma grande responsabilità c'è. Grande responsabilità perché scritto è che usciva una spada dalla sua bocca e dalla sua bocca usciva questa spada, e questa figura ci mostra come la favella esce dalla bocca dell'agnello e sulla sua mano ha tutti i pastori che ricevono questa parola che la devono dare al gregge grande responsabilità e se tu sei nelle mani di Dio grande responsabilità ma grande benedizione cosa ti colpirà? Tu, io, noi, la Chiesa di Gesù Cristo non deve temere tu non devi temere, il mondo ti verrà contro, ti spareranno dardi infuocati i satanisti ti vorranno iniettare il veleno del serpente, ma nessun capello del tuo capo sarà torto se Dio non lo permette. E qualunque cosa ti accada, se ti accade è perché Dio lo ha permesso. Non temiamo, dice il Signore nella sua parola, e se tu sei un pastore, tu sei nella mano di Dio, nella mano dell'agnello. Alleluia! grande responsabilità ma grande benedizione non temere dice il Signore nella sua parola non temere perché tu sei nella mano dell'agnello di Dio tu sei nella mano dell'agnello di Dio tu sei nella mano dell'agnello di Dio alleluia non temere dice il Signore e con forza lo sento dentro il mio cuore e la parola lo conferma la parola è il fondamento non quello che io sento il Signore sgridi il diavolo noi sentiamo, certo, ma non è il fondamento. Gloria a Dio quando quello che sentiamo combacia con quello che è scritto. Benedetto è il nome del Padre, benedetto è il nome del Figlio, benedetto è il nome dello Spirito Santo. Viva Cristo! Alleluia! Cristo vive! Santo è l'Eterno! Il Signore sgridi il Diavolo! Adesso entriamo nell'epoca patristica. All'angelo, al pastore... Apocalisse 2 verso 1 all'angelo al pastore al messaggero all'angelo anche se ci sono più pastori ci deve essere uno responsabile dei pastori più anziano e quant'altro c'è sempre uno che è responsabile all'angelo al pastore della chiesa di Efeso scrivi chi è, chi, è, chi è? Efeso? In che anno siamo? Nel 90? No, 95? Signore, sgridi il diavolo a tutti i gnostici che vanno dicendo che dobbiamo leggere per capire la Bibbia, i padri della Chiesa, perché i padri della Chiesa sono stati più vicino alla verità, i padri della Chiesa sono stati la maggior parte gnostici, erano gnostici, hanno calpestato la verità perché già all'epoca di Giovanni si erano deviati dalla verità cominciando dalla chiesa di Efeso. E chi l'ha... qual è stato lo strumento per creare la chiesa di Efeso, per far nascere la chiesa di Efeso? L'Apostolo Paolo. Fatti degli Apostoli, capitolo 19, l'Apostolo Paolo è stato il primo pastore della Chiesa di Efeso, il primo pastore della Chiesa di Efeso. Paolo entra in Efeso dove c'era la Dea Diana e con 12 persone inizia a lavorare e queste dodici persone avevano creduto. E Paolo gli dice, avete voi ricevuto lo Spirito Santo? E questi gli rispondono, ma noi non sappiamo neanche cos'è lo Spirito Santo, eppure erano nati di nuovo, avevano lo Spirito di Dio. E no, che tutti i nati di nuovo hanno lo Spirito Santo come battesimo, senza parlare lingue. Il Signore sgridi il diavolo. Perché scritto è che non tutti parlano lingue. Già abbiamo eh, risposto a questo quesito, tutti quelli che vorranno entrare qui in Italia, da Latino America, per portare questa dottrina, il Signore li sgridi. Io li bloccherò. Ascoltate Eugenio Masias, che cos'è lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, il pastore Eugenio Masias. Lui ve lo spiega bene, e non questi ciarlatani. Avete voi fatti degli apostoli capitolo 19 avete voi ricevuto lo spirito santo non abbiamo neppure sentito parlare dello spirito santo e lui li battezzò prima in acqua poi gli impose le mani ricevettero il battesimo dello spirito santo e parlarono lingue nuove se tu non parli lingue nuove tu non hai lo spirito santo come battesimo. Sei nato di nuovo, c'è cioè lo Spirito Santo, sei salvato, ma non hai il battesimo e non puoi ambire a nessun ministerio. Tu non avrai mai un ministerio senza il battesimo dello Spirito Santo, dice il Signore nella sua parola. Parlar duro, vero? Alessio il cafone. Ebbene sì, sarò sempre più cafone se me la chiami cafonaggine. E ci fu una grande opera e le potenze dell'inferno si sollevarono e ci fu una grande guerra contro questi due mondi, il mondo delle tenebre contro il mondo della luce, si sollevarono falsi esorcisti e dovettero scampare a gambe levate, ma poi tanti stregoni si convertirono e bruciarono i loro libri. Bruciate quei libri, ai ah, di coloro che portano libri gnostici, la Cabalà, il libro di Enoch, l'altro libro che si sta portando in Latino America. Eh, che tutti i libri in mano, messi per capire la Bibbia e il mondo spirituale, dicono una marea di aberrazioni perché la Bibbia non vi basta più. E non sto promuovendo l'ignoranza. All'angelo della chiesa di Efeso scrivi queste cose, dice colui che tiene le sette stelle nella sua mano destra, nella destra di Gesù che a sua volta è alla destra del Padre, si trovano tutti i pastori. I pastori sono nella mano destra perché sono controllati, sorvegliati, protetti e castigati, perché Dio verga chi ama il quale cammina in mezzo alle sette candelieri d'oro, il Signore cammina in mezzo alla sua chiesa, veglia in mezzo alla sua chiesa, è in mezzo alla sua chiesa, non temiamo, dice il Signore nella sua parola, perché la carne teme, camminiamo per lo Spirito e crocifiggiamo la carne, il mondo è sotto sopra, non sappiamo quello che ci faranno, milioni di cristiani sono perseguitati, sono, eh, vengono uccisi, vengono torturati, qui in Europa sta iniziando una forte persecuzione contro di noi. Riempiamoci, facciamoci riempire dello Spirito di Dio. Io conosco le tue opere, la tua fatica, oh le opere, sta dicendo che Efeso aveva le opere, ma come? Le opere salvano, dicono gli gnostici. Abbiamo fatto il video. Signor, sgridi il diavolo. Noi siamo salvati per fede, non per opere. La chiesa di Efeso dice la parola di Dio, era piena di opere. Eccola. Nel 90, nel 95 d.C., Paolo era morto, Giovanni era in vita, già si stava perdendo. Io conosco che tu hai delle opere. La tua sofferenza, la tua fatica, oh quante opere aveva. Allora stava a posto? E tu non puoi sopportare i malvagi. Wow, che bella chiesa, vero? E hai provato coloro che si dicono essere apostoli e non lo sono. Eh, wow, quante cose buone. Li hai trovati mendaci e hai portato il carico e hai sofferenza, hai faticato per il mio nome, quante opere aveva coloro che promuovono le opere, signori cattolici, signori testimoni di Genova, signori gnostici, signori ex testimoni di Genova, figli del diavolo, cominciando da Acabe, Izebel e tutti i butindarini come loro, e non ti sei stancato, quante opere, ma io sono contro di te, dice il Signore. Io sono contro di te, io ho contro di te questo, hai lasciato il primo amore, hai lasciato il primo amore, ricordati onde tu sei scaduto, scaduto, è una chiesa scaduta, la chiesa di Gesù Cristo del 90-95 d.C., scaduta il cui pastore era stato l'Apostolo Paolo dopo pochissimi anni scaduta, scaduta ai di coloro che predicano i padri della Chiesa perché sono stati più vicini all'epoca apostolica e quindi attendibili togliendo la Bibbia quando nella stessa era apostolica con Giovanni in vita Dice lo Spirito Santo, queste chiese, questa non è l'unica, sono scadute. Se all'epoca dell'Apostolo Giovanni le chiese erano scadute, oggi come siamo? Ricordati dove dunque sei scaduto e ravvediti. E torna alle prime opere. Oh, ma loro ce ne avevano molte, ma lo... torna alle prime opere. Quali sono le prime opere? Devi leggere Fatti di Apostoli, capitolo 19. Sono opere spirituali. Infatti, capitolo 19, si parla di opere spirituali, senza annullare quelle materiali. Il fondamento è lo spirito. E se non lo fai, tosto verrò da te e rimuoverò il tuo candeliere. Cioè, li stava tenendo in vita per un capello, si dice, e lo rimuoverò dal suo luogo, se tu non ti ravvedi. Tosta la parola di Dio. Ma tu hai questo, che tu odi le opere dei Nicolaiti, certo hai un buon sentimento, combatti i malvagi, combatti l'apostasia, menne, ma a sua volta tu sei scaduto. Tu che sgridi l'apostasia, tu che combatti l'apostasia agli apostati, anche tu sei scaduto. Non è che mo' perché uno si chiama come me, Alessio Evangelisti, che sgrida gli apostati e l'apostasia non può scadere. Questo vale per ognuno di noi. Si può scadere, si può perdere la salvezza, non date retta alla Chiesa dei Fratelli. Falsa dottrina, che hanno tolto il battesimo dello Spirito Santo, Chiesa dei Fratelli, Dio vi sgridi, Dio vi sgridi, Chiesa dei Fratelli, Dio vi sgridi, ravvedetevi. Le quali anche io odio, chi ha orecchio ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. A chi vince? io gli darò da mangiare dell'albero della vita l'albero è Gesù Cristo la vita è Gesù Cristo la pianticella che doveva venire la radice di sai l'albero rappresenta Cristo che è in mezzo del paradiso del Dio mio viva Cristo parola dura questa domenica parola dura perché l'uomo è carnale e ha bisogno di una parola dura perché il peccato non perdona e la chiesa sta per essere rapita e se facciamo finta che il Signore rapisse la sua chiesa stasera facciamo finta è una ipotesi assurda perché nessuno sa il giorno e l'ora ma facciamo finta tu non andresti a dire in giro, oh, il Signore sta per rapire la sua Chiesa solo perché pensi che ti diranno che sei matto? E allora tutti coloro che non parlano del rapimento della Chiesa qui in Italia, perché ecco, invece all'estero lo fanno, in tutto tutta Latinoamerica questo c'è da encomiarli, lo fanno, e milioni, decine di milioni si sono convertiti perché hanno udito parlare del rapimento della Chiesa, non nascondiamo il rapimento della Chiesa anche al mondo, perché il Signore può rapire la sua Chiesa in qualsiasi momento e dobbiamo essere pronti, sia se veniamo chiamati, perché moriamo, in qualsiasi momento possiamo morire, sia se veniamo rapiti. Il rapimento della Chiesa è oggi, questo è il tempo, questa è la generazione, non sappiamo il giorno, l'ora, l'anno, ma questa è la generazione. Luca 21 dal 29. Dio ti benedica, con voi come sempre Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà ci si vedrà al prossimo video programma. Shalom.